Dopo aver chiuso definitivamente il conflitto con Cartagine e mentre conduceva le proprie campagne di conquista in Oriente, Roma rafforzò la sua posizione anche nella penisola italiana, estendendo i propri domini a tutta l'Italia settentrionale. Tra il 200 e il 191 a.C., attraverso diverse campagne militari, i Romani sottomisero i Celti della Gallia Cisalpina, cioè della pianura padana, a nord del Po. Roma trasformò tutta la regione nella terza provincia romana, la Gallia Cisalpina. Altre campagne permisero il consolidamento della presenza romana in Liguria e l'espansione a ovest nell'attuale Provenza e a est in Veneto e in Istria.